Sì, grazie Presidente. Allora, ehm, sulla questione etaria è ovvio che è un argomento molto importante e concettualmente è ovvio che eh, anche per noi della maggioranza è prioritario quello di andare a eh, un contrasto serio dell'evasione tariffaria nonché eh, in modo tale da recuperare anche risorse per, eh, per AMA. Il discorso è questo, che noi stiamo oggettivamente già facendo una certa attività in questa direzione c'è stata una difficoltà in, primo, in questo primo eh, periodo di nostra attività amministrativa perché il, la riscossione della Tari è passata da AMA a Equeroma e in questa fase di, di passaggio, oggettivamente ci, ci sono state anche delle difficoltà, però eh, un dato eh, che noi già sappiamo è quello che dai bollettini che vengono pagati dai cittadini un 60-65% pagano immediatamente la tari, poi eh, un ulteriore 15-20%, arriviamo all'85% eh, pagano la tari con un sollecito, un altro 15% a quel punto Bisogna eh, ovviamente eh, è un problema doverlo recuperare e vanno, eh, vanno recuperati con le agenzie di, eh, di recupero del credi, dei crediti. Eh, L'attività che si sta facendo, noi abbiamo anche avviato un'attività nel momento in cui eh, abbiamo portato avanti il porta a porta nel sesto municipio e nel decimo municipio, eh, lì ovviamente è stato fatto un censimento e nel censimento sono state rilevate tutta una serie di utenze che eh, di fatto non erano, non erano conosciute. Pertanto... Questa mozione, che è una mozione eh, oggettivamente che eh, concettualmente eh, è condivisibile, ma riteniamo che già questa amministrazione sta facendo un lavoro in tale direzione, pertanto la maggioranza si astiene su questa, su questa mozione. Grazie.